Eccoci qua, benvenuti, benvenuti su ReTV, Real Estate Television, benvenuti da Diego Caponigro Oggi puntata che mi piace tantissimo, quindi non vedo l'ora di iniziare perché parliamo di digitale Digitale nel, sen nel senso che parliamo di nuovi modelli di mediazione legati a processi digitali nuovi e Che probabilmente sono destinati, credo, a cambiare, a riscrivere un po' le regole del gioco Quindi mi aspetto tantissime domande da parte degli agenti immobiliari che ci stanno guardando ho usato il plurale perché lo facciamo come sempre in compagnia di, c'è cioè sempre lui, Gerardo Paterna. Ciao Gerardo. Ciao Diego, un saluto a tutti, bentrovati. Oggi quindi nuovi modelli di intermediazione, sarà il futuro della mediazione digitale, lo scopriremo a breve, io qualche dubbio ce l'ho. Eh, so che qualche agente è già turbato siete già collegati e state già commentando insomma abbiamo eh, così delegato a questi due nuovi ospiti che vi presentiamo a breve insomma una grande responsabilità di trasferire un messaggio credo fastidioso per, per i più Diego. io, io sono curioso di, di capire quali sono i tuoi dubbi quando fai quella faccia Gerardo ne dobbiamo vedere delle belle, vero? <ride> questo sorriso ma come sempre prima pubblicità arriviamo tra poco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 Ci offriamo un percorso formativo esclusivo grazie ai docenti della Remax University. Una piattaforma digitale all'avanguardia e un codice etico basato su una collaborazione trasparente. In Italia ci hanno già scelto oltre 3.000 professionisti, ora tocca a te. Perché ho scelto il servizio online Regold? Dopo aver concluso un affare con un cliente, c'è tutta una serie di pratiche e documenti che noi agenti immobiliari dobbiamo compilare. Ma con ReGold è possibile svolgere questa procedura in maniera pratica e veloce. Grazie a questo nuovo sistema digitale, ho migliorato la mia relazione con i clienti e sono diventato padrone del mio tempo. È come se avessi un grande team che lavora per me dall'altra parte del monitor, che risponde a qualsiasi dubbio o richiesta d'aiuto. Vedete, è semplice chiedere un contratto. Sono Alessia di Regold, come posso esserti utile? Sì, hai capito bene. Da oggi, grazie a Regold, un sistema digitale estremamente facile da utilizzare, ottieni tutte quelle pratiche che ti facevano perdere tanto tempo. Con Regold è tutto più semplice. Eccoci di nuovo insieme. Allora, iniziamo subito la presentazione degli ospiti, alla mia destra. Abbiamo il CEO e founder di Sky Casa, Andrea Anedda, benvenuto. Grazie, ciao, eh, appunto grazie per l'invito. A mia sinistra invece abbiamo Paolo Facchetti, co-founder e amministratore delegato di dove.it. Grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti allora ragazzi prima domanda vi do ai ragazzi perché siamo tutti giovani anche io e Gerardo eh, giovanili la prima domanda è molto semplice vi chiedo di presentare um, meglio diciamo così, chi siete cosa fate e qual è il vostro progetto okay? iniziamo da Andrea perfetto eh, allora Skycasa mh, è una startup immobiliare mh, che si colloca tra le prop tech eh, immobiliari attualmente in Italia così come ci ha indicato anche il Sole 24 Ore, che ci ha dedicato un articolo il 25 aprile scorso, se non ricordo male. Eh, diciamo che la prima fetta che noi vogliamo aggredire come mercato è il privato, eh, quindi quella fetta che fa riferimento al 45% di market share. Naturalmente nel calderone poi finirà anche quello che fa riferimento all'agenzia immobiliare, quindi quel 55% eh, che noi andremo a monitorare, anche perché andiamo ad operare con un metodo totalmente diverso lasciando libero il cliente eh, sotto tutti i punti di vista eh, Facciamo capire, fermati un attimo, facciamo capire subito noi siamo un po', entriamo un po' a gamba tesa eh, come, come nostra abitudine facciamo subito capire a chi ci sta guardando qual è sì. il, il vostro processo di vendita diciamo così legato sia agli acquirenti che al venditore in poche parole, devono subito capire chi ci sta guardando Allora il nostro criterio è quello di lasciare libero il venditore in tutte le fasi infatti al, al contrario della classica agenzia immobiliare non andiamo a richiedere alcun contratto di esclusiva che possa avere una lunghezza di contratto che possa essere appunto medio, lungo, breve termine, non ci interessa eh, e non andiamo a chiedere un compenso provvigionale, ma bensì siamo noi che alla conclusione dell'affare andiamo a premiare il, il venditore con l'1% del prezzo di vendita finale. Quindi fammi capire bene, io ho un immobile da vendere, vi contatto, contatto Sky Casa, sì. eh, voi mi eh, rispondete Ok, vi do sì. tutti i miei dati, la documentazione dell'immobile che voglio vendere e poi cosa succede? Beh, tu venditore puoi caricare in autonomia che il, quello che è il tuo annuncio, noi naturalmente... Eh appena riceviamo questo caricamento andiamo a verificare quantomeno sulla titolarità dell'immobile se questo è un immobile che possiamo andare a pubblicare, eh, sussegue poi la chiamata di un nostro agente, mia o, um, o di chi che sia, eh, perché comunque dobbiamo andare a verificare anche quelli che sono i dettagli, eh, faccio un esempio la descrizione dell'immobile, le foto che siano di medio alta qualità, mh, non pubblichiamo annunci che non hanno foto. Quindi voi pubblicate sul vostro portale? casa.it e poi sugli altri portali generalisti, cioè generalisti quelli di settore, quelli, esatto, immobiliare, casa.it quelli, casa esatto, di quelli che abbiamo, con i quali abbiamo stretto una partnership, attualmente sì Qui andremo anche lì a pubblicare quello che è l'annuncio Dopodiché cosa succede? L'acquirente vi invia la richiesta? Dopodiché, sì, gli annunci vengono visionati dai clienti acquirenti che se sono intenzionati a visionare l'immobile ci inviano una richiesta, eh, quindi ci contattano telefonicamente o tramite email, se eh, ci sono i presupposti quindi andiamo a qualificare quello che anche il cliente acquirente, cerchiamo di capire se eh, può essere interessato o meno o ha la disponibilità o meno per acquistare quel tipo di immobile che vuol vedere fissiamo la visita eh, visita che viene eh, effettivamente, eh, effettivamente portata avanti, effettuata, dal Senza venditore di casa immobiliare in questo caso, quindi siete voi da distanza che esatto. gestite la cosa, esatto. chiedete un feedback al venditore e all'acquirente di come sono andate le cose, sì. eventualmente se l'acquirente è interessato, scusami, ti anticipo io, ma perché ci tengo a far capire bene le differenze. L'acquirente se è interessato stipula con voi una proposta digitale a distanza, Esattamente. la firma digitalmente Perfetto. a distanza e poi dopodiché il venditore ha la facoltà di accettare oppure no, insomma, c'è la classica trattativa che viene gestita da remoto. E questo è il senso? Esattamente. Già preventivamente il venditore ci dà già una linea se l'offerta di, di prezzo può essere accettata o meno, eh, quindi sappiamo già che nel 90% dei casi, quando andiamo a inviare un compromesso di vendita, quello viene firmato perché è già stato concordato a livello di prezzi e tempistiche. A questo a conti. punto, l'acquirente vi eh, riconosce quello che è il classico 3%, da quello che ho capito. E voi retrocedete al venditore, addirittura pagate il venditore l'1%. Al momento del rogito notario andiamo a pagare il venditore con l'1% del prezzo poi diventa finale, è che è uno storno di quel 3% che noi incassiamo appunto dall'acquirente? Con limite di? Con limite di 4.998 euro, esattamente. Infatti per stavo fare. per dire, Gerardo ha già il sopra... quando lui alza il sopracciglio qua, vuol dire che deve fare una domanda, eh, e lo vedo già che scalpita. adesso ci torniamo eh, Andrea, non, non scappare. Non scappo. <ride> allora invece andiamo a Paolo, Paolo. Ridi anche tu, ma <ride> ti tocca presentare bene il progetto Dove.it che è molto interessante tra l'altro. Tra l'altro dove c'è anche un simbolo che mi piace tantissimo, che è? Un galletto. Un galletto, che è quello che si mette sopra in casa per il bravissimo, vento, giusto? Bravissimo, esatto. E eh, dove significa anche colomba, quindi c'è sempre un bird, un, un volatile, no? Quindi mi piace tantissimo. Prego, vai. In uh, maniera molto semplice, Dove.it è un'agenzia immobiliare online. Cosa vuol dire? Non è competitors dei portali... Idealista immobiliare, my computer è l'agenzia classica. Um, propone un servizio di intermediazione immobiliare con 0% di spese al venditore e 2,49 al compratore. Ci differenziamo per, sotto tre punti di vista sì. principali: uh, l'ead generation, quindi uh, la strutturazione del processo. Abbiamo un processo molto strutturato e molto disciplinato. Quindi invece di mandare l'agente immobiliare in giro per il quartiere a trovare le notizie, le acquisiamo facendo tanto marketing online e tanto marketing offline. Okay. Abbiamo una policy di 100% trasparenza sia a livello di data, quindi tutte le valutazioni vengono fatte a livello, di, a livello semiscientifico, eh, sia a livello di vendita eh, degli immobili. Ogni immobile ha una certificazione tecnico-notarile, e eh, terza parte abbiamo un sistema, abbiamo un'infrastruttura tecnologica che ci permette di tenere tutti i dati eh, e, e terzo punto abbiamo un'infrastruttura tecnologica che ci permette di eh, ottimizzare tutto il processo raccogliere tutti i dati ed essere molto più efficienti in tutti i vari, eh, in tutti i vari processi di vendita dopodiché cosa succede? Uh, generation, con, ah, ricevete quella che è le... il... Ti spiego il modello? Sì, sì, assolutamente. Allora, noi troviamo il venditore, troviamo il venditore online, eh, il venditore va sul nostro sito, eh, lascia nome, cognome, numero di telefono, eh, un call center chiama il venditore, fissa l'appuntamento, l'agente immobiliare va a fare la visita di presa mandato, fa la valutazione aiutato dai software, eh, prende il mandato, l'immobile uh, viene pubblicizzato online, portarli sul nostro sito, una volta che abbiamo trovato il compratore abbiamo una prima visita virtuale, una seconda visita che va fatta con l'agente. Ok, agente immobiliare che è un vostro agente, nel senso che che tipo di rapporto c'è con questo agente immobiliare? Mm, abbiamo agenti che Collaborano con noi e nella nostra payroll, eh, quindi sono agenti molto selezionati e molto formati da noi, dove gli eh, tutti i tools e tutte le, tutti gli strumenti che hanno bisogno. Però non lavorano per in esclusiva per voi? Sì, in lavorano per voi, in sì, sì, solo, sì, per voi. solo per, per Dove.it Molto interessante, due modelli diversi Gerardo, uno tende a collaborare con gli agenti immobiliari che è Dove.it e adesso magari spieghiamo meglio cosa succede e invece quello di Andrea che è Sky Casa in un certo senso, passami questo termine, taglia un po' per il momento, per il momento taglia un po' la collaborazione con gli agenti immobiliari quindi è più, ancora più digitalizzato il processo esatto. della mediazione. Gerardo Severo, po più dire, severo certo, certo, certo. certo, assolutamente. Diciamo che le premesse di questi due progetti sono diverse, nel senso che ehm, Sky Casa nasce da un'esigenza eh, così personale: no? agenzia immobiliare eh, tradizionale che eh, vuole lavorare anche eh, fuori perché le distanze. Eh, su alcune zone sono rilevanti e quindi il digitale ha aperto la porta per questo tipo di modello. Invece, eh, dove.it nasce proprio anche per estrazione, no? più eh, già arriva dall'industria internet e eh, l'approccio quindi è diverso. Andiamo a eh, così creare un modello alternativo all'intermediazione immobiliare classica, quindi andiamo a riscrivere le regole. Detto questo, detto il fatto che i due modelli sono vicini perché in ogni caso caricano le commissioni sul, sull'acquirente anziché sul venditore, ed è una delle domande che già eh, sono arrivate, quindi perché eh, le, le commissioni eh, sull'acquirente sull e non sul venditore. Io quello che credo, ma che comunque sia, la collaborazione sia ridotta, tutto sommato, perché con una marginalità provvigionale così bassa è difficile anche trovare no, occasioni di, di collaborazioni insomma, proficue rispetto allo standard a cui, a cui siamo abituati. Detto questo, e che specificherete adesso eh, di seguito, volevo eh, chiedervi se vi siete ispirati a qualche modello, cioè non, lo, non, si, non mi siete svegliati una mattina e dicono, «Ah, faremo questo», ci sarà sicuramente stato un modello di riferimento che vi è piaciuto e che è detto, ah, proviamo un po' ad adattarlo al territorio, alla nazione, al mercato. Chi parte? Come volete, inizio io? Vai. Allora, no, non ci siamo, me o meglio, perché Casa non, si, non fa riferimento a un modello preciso, nasce appunto eh, ad un'esigenza, fa riferimento a un'esigenza proprio personale eh, ad oggi. Non c'è nessun'altra realtà a livello come società immobiliare o agenzia che eh, lavora nel nostro stesso identico, almeno identico, metodo operativo. Questo non vuol dire che non abbiamo dei competitors, eh, quali ad esempio anche Dove.it, oltre a quelli che sono i privati, le agenzie tradizionali. Eh, da poco ci hanno praticamente riferito che c'è un'agenzia negli Stati Uniti che fa una, si occupa in sostanza, sempre in intermediazioni immobiliari, con un metodo che è simile al nostro, che è Redfin, eh, solo che loro chiedono l'1,5% al venditore e stornano lo 0.5% all'acquirente. Però l'inverso... Hanno, cioè, hanno un processo industriale, decisamente Sì, esattamente, esattamente. Però, con diciamo qualche che, zero in più, diciamo così, ecco, sia sì, sì, sul mercato qualche, sia, sia come azienda. C'è cioè. Qualche zero in più, però diciamo che è l'unica realtà che a livello mh, idea... Diciamo, sì. si, più a, si avvicina di più rispetto, rispetto alla nostra, anche se è un po' contrapposta, però diciamo che qui in Italia, quantomeno anche in Inghilterra, non abbiamo realtà di, dirette. Che, che ritenete, diciamo così, in qualche modo vicine eh, al, al 100%? Nostro, esattamente, esattamente. Sì. però naturalmente abbiamo i competitor che abbiamo comunque selezionato in dove.it e chi opera poi similarmente anche dove.it, oltre, ripeto, privato e agenzia tradizionale. Ok, Paolo? Mm, principalmente se guardiamo il continente europeo abbiamo tre player di riferimento, uh, Purple Bricks certo. in UK, quotata data per 3, 300 milioni di, di euro sul, uh, sullo stock exchange, McMarkler uh, in Germania e Austria, loro generano più o meno 2 milioni di commissioni al mese, um, e abbiamo poi Austria e Ausify in Spagna che effettuano più o meno 1.000, 1.000-1.300 vendite e transazioni in anno, quindi okay. dei modelli già di successo. Abbiamo guardato l'Italia, abbiamo visto c'è spazio e siamo pronti a farlo. Ok, Possiamo dire che la scelta di non far pagare il venditore eh, si riassume col è più facile acquisire e fare portafoglio? Assolutamente, chi ha l'immobile okay. fa il mercato. Ok, quindi è un po' questo anche, anche Beh, per sì. Andrea. Sì, quindi sì, rispondiamo, lo 0% in pratica favorisce la costruzione del portafoglio eh, immobiliare perché chiaramente il venditore non avendo eh, diciamo così, attese no, di, di spese, anzi in un caso viene anche eventualmente rimborsato in caso di vendita parzialmente, eh, è sicuramente più incentivato a, a così conferire un incarico a questo tipo, a questo tipo di, di, di strutture. E, quindi sul tema della collaborazione già, ci siamo già diciamo così, eh, spiegati. Mi interessa ehm, capire adesso dove volete arrivare, perché, allora, eh, ci, sta, perché ci sono altri, altri esempi di agenzie eh, immobiliari in Italia che eh, per l'amore di Dio hanno anche conquistato una certa visibilità sui media, eh, ma poi sono, eh, diciamo così lavorano in modo digitale ma su territori eh, geografici tutto sommato ristretti no? dove ci sono portali con 50-60 immobili ca eh, caricati per cui magari il modello può anche essere tra virgolette innovativo ma la portata del modello è sempre tutto sommato ridotta eh, con i vostri modelli dove volete arrivare Paolo? Allora, nel, nel prossi, nei prossimi sei mesi abbiamo già in pipeline di aprire Bologna-Roma, okay. uh, entro fine anno vogliamo aprire altre due o tre città um, dal centro al sud Italia, più altre due o tre città del nord Italia. Uh, idealmente come obiettivi ci poniamo per fine anno di arrivare ad acquisire 10 mandati al giorno e di avere una forza vendita di almeno 60-70 agenti immobiliari. Ok, avete un obiettivo di uh, eseguito? Cioè numero di transazioni fatte? Um, uno dei KPI principali che prendiamo è il numero di acquisizioni a prezzo, perché okay. se, come sai meglio di me le tempistiche di vendita vanno dai 4 ai 6 mesi, quindi vuol dire che un immobile acquisito oggi, tra 6 mesi ci genera uh, la, la compravendita. Quindi questo è uno dei nostri KPI principali, quanti immobili riusciamo a prendere? Ok, quindi eh, mi metto 10 mandati al giorno. Al giorno. Quindi facendo un rapido calcolo stiamo parlando di circa 4.000 incarichi. Oggi giriamo 1-2 mandati al giorno per darti un numero di, okay, okay, di crescita. Ok, ok, ok. E um, eh, come tasso di eseguito sul portafoglio, eh, pensate di avvicinarvi al 80-90%, perché poi abbiamo casi in cui magari il portafoglio può essere anche grande, ma eh, il tasso di eseguito magari è del 20%. Ecco. Allora, ti dico, li, per darti anche qui due. Due numeri, eh, l'ultima casa che abbiamo venduto sì. su Milano l'abbiamo venduta in nove giorni, quella prima in 14, quindi, okay. ed è questa anche l'idea di andare in grosse città eh, e svilupparsi in grosse città, okay. perché i tempi di vendita, sì. essendo mercati meno liquidi, sono più veloci. Ok, siete partiti quando esattamente? Eh, a gennaio. A gennaio eh, puoi dirci già quante compravendenti avete fatto? Eh, questo è rimandato interno, sì, non ce lo puoi dire. Okay. perfetto, eh, va bene, va bene, va bene. Andrea invece? Te le dico io, le compravendite sono zero, ma siamo partiti un mese fa, abbiamo delle, delle trattative in corso. Però Dunque, possiamo dire, tu a, a microfoni spenti ci cioè hai confidato che, che hai fatto anche un periodo di test lo scorso anno. Sì, ho fatto, riprendo il discorso, eh. cerco cioè di sintetizzarlo. Sì. Eh, sì, ho fatto un periodo di test proprio per eh, sopperire a delle esigenze specifiche dei immobili che stavano eh, a discreta distanza rispetto alla mia zona operativa quindi eh, per non perdere business come ti dicevo poc'anzi su, su quelle zone quindi ho pensato di non solo mantenere la mia attività gestionale quindi gestione dell'ufficio dell fronte strada così come avevo eh, e quindi lavorare da remoto e online su, su quelle zone dove magari veniva difficile o, o oneroso comunque arrivare Soprattutto di Olbia, Sassari, Stintino, Cosa Smeralda eccetera eh, sulla base di quello, sulla base della richiesta di clienti e delle loro esigenze allora si è plasmato man mano nel tempo quello che è il metodo ad oggi di, di Sky Casa okay. Non ci hai dato però il numero delle compagnie effettuate nel periodo di test. Periodo di test... Puoi anche non rispondere eh? però No, posso rispondere. È... Diciamo che le vendite sono state circa una ventina, se okay. vogliamo commisurarle all'investo pubblicitario che era stato fatto per fare quelle vendite era pari a zero. oltretutto eh... fuori zona rispetto, voglio dire, Fuori zona, zona molto di, cioè superiore a 200 km di distanza dalla tua sì, zona di origine. Sì, ecco. sì, sì, esattamente. Ok, ok. Eh, Gerardo io vedo veramente tantissimo sì, fermento veramente online, un sac sacco di domande, adesso sì. diamo un po' spazio a tutti quanti salutiamo anche le persone che ci stanno guardando, che sono tantissime uno tantissime. a uno tra poco li saluteremo, prima di andare di nuovo in pubblicità sì. vi faccio la domanda e poi andiamo in pubblicità così lasciamo in sospeso chi ci sta guardando Allora, tutti i business nascono da una risoluzione a un grosso problema che c'è sul mercato in questo caso mi pare di capire che c'è una mancanza da parte dei professionisti che sono in questo caso gli agenti immobiliari che ci stanno guardando, no? quindi sia in Dove.it che in Sky Casa, siete andati a diciamo, uh, riempire quella casella vuota che c'è sul mercato, no? perché? Non rispondetemi adesso, andiamo in pubblicità, ci vediamo dopo. Perché ho scelto il servizio online Regold?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 Di nuovo in studio allora io vi ho lasciato con una domanda del perché, mi piace sempre partire dal perché di solito nei business c'è sempre una risoluzione di un grosso problema di mercato, in questo caso stiamo parlando degli agenti immobiliari che sono direttamente coinvolti che hanno lasciato per l'ennesima volta, possiamo dirlo Gerardo, spazio a nuove idee, nuovi progetti, sì. addirittura in questo caso con un finanziamento, quindi con degli investitori, quindi vuol dire che insomma, di spazio ce n'è tanto, perché ci sono degli investitori, nel caso di dove.it, che ci credono veramente, hai parlato anche di case history all'estero che funzionano veramente bene, quindi la domanda è che cosa non funziona nel vecchio modello tradizionale eh, dell'agente immobiliare, quindi il perché, e l'altra domanda di seguito che vi faccio, ma non rischiate tutti e due come modello di, dare e di avvicinarvi sempre di più e dare sempre più spazio a quelli che invece sono Uh, i portali immobiliari che nel mondo stanno cercando di avvicinarsi alla compravendita digitale, completamente digitale tra privati? Partiamo dal perché e voglio sentire Paolo. Allora, se guardiamo il mercato, um, l'industria uh, delle compravendite italiane residenziali è un'industria enorme, ci sono circa 600.000 tra, uh, transazioni all'anno, cioè cioè è un mercato molto grande e se guardiamo il numero di professionisti e il numero di agenzie che sono presenti sul territorio, altrettanto vendiamo che il numero... È molto grande, stiamo parlando di 25.000 agenzie tra indipendenti e franchising che sono sul territorio. Di conseguenza, ehm, cosa vuol dire? Che nessuna di queste agenzie ha una quota di mercato abbastanza ampia, dire posso strutturarmi, posso fare investimenti. Eh, on top, in più su questo, eh, quando guardiamo il lavoro dell'agente immobiliare classico, eh, quello che fa, eh, lo fa... Uh, L'agente immobiliare classico fa tutto, quindi cosa vuol dire? Deve andare in giro per il quartiere, deve trovare la notizia, deve parlare con, uh, con il portinaio, piuttosto che andare a giocare a golf per trovare la notizia. Una volta trovata la notizia deve selezionare la notizia, fare la valutazione, fare le foto, metterla online, far marketing, uh, intermediare le due parti, trovare il giusto accordo, portare alle firme e uh, alla fine incassare la provvigione. La domanda che c'è dietro è: esiste un metodo più efficiente? Più ingegnerizzato per far questo e i modelli che sono all'estero lo provano quindi quello che abbiamo fatto noi abbiamo detto centralizziamo quello che si può centralizzare strutturiamo quello che si può strutturare e capiamo come rendere il processo più efficiente e così abbiamo fatto quindi ci focalizziamo tantissimo a trovare la notizia online piuttosto che offline tramite il marketing in maniera tale che L'agente immobiliare non deve più andare in giro per la zona e investire l'80% del suo tempo a cercare la notizia. Una volta che abbia la notizia facciamo fare all'agente immobiliare quello in cui è bravo, cioè nel creare la visione, nel vendere la casa, nel mettere in relazione le parti. Quindi da una parte molta efficienza nel modello, dall'altra un sistema tecnologico che nel mercato immobiliare fino ad oggi non c'è, zero tecnologia, inseriamo una parte tecnologica di... Uh, trasparenza a livello di valutazione piuttosto che servizi sia al venditore che al compratore di certificazione dell'immobile, piuttosto che fare una prima visita uh, virtuale e non, uh, e non andare a fare 50 visite certo. per trovare la casa di conseguenza con queste tre cose abbiamo detto proviamo se, proviamo se funziona mettendolo a 0% per, la, per il venditore e diciamo sta funzionando non che ai, dici i numeri, numeri però i sta numeri funzionando parla, abbiamo capito dallo sguardo perfetto. la seconda domanda era ma non rischiamo di avvicinarci troppo alla compravendita sempre di più alla compravendita tra privati che è un po' il modello che stanno perseguendo alcuni portali anche internazionali eh? c'è una differenza per me eh, se vuoi fare la compravendita tra privato ad oggi la puoi fare questo richiede investimento di tempo, richiede andare a cercare dei documenti, trovare l'acquirente, essere disposto ad aprire casa tua o dall'altra parte voglio avere un'agenzia o un professionista che me lo fa, quindi per me sono due cose molto distinte quindi per voi il professionista rimarrà comunque sempre? Il professionista, cioè eh, se io faccio l'ingegnere piuttosto che io sono un medico magari non, non voglio o non ho il tempo di an andare a vendere casa mia quindi è giusto che io mi affidi un professionista non vedo Troppo, um, troppa uh, competizione tra queste, due, tra queste due parti per me rimarranno comunque distinte ok Andrea parto con te perché? Sì. ritorniamo al perché perché? che problema avete risolto voi? secondo te? Ovviamente, allora, secondo per voi? Noi, cioè, noi abbiamo individuato in sostanza questo, questa fase qui per noi il venditore deve essere libero eh, in questo senso e quindi con skycasa.it è libero da vincoli di esclusiva vincoli provvisionali, eh, ricollegandomi anche al, al, al discorso precedente è giusto che comunque ci sia anche la figura della gente sul posto e quindi per quello abbiamo eh, inserito anche in business plan che dal 2020 inizieremo con la ricerca eh, di agenti da poi disporre sul, sul territorio, almeno su quelle dieci principali città metropolitane che abbiamo individuato, eh, però tornando all'inizio, sì, il, il, per noi il venditore deve essere libero, non deve pagare provvigioni, tra l'altro... E questo ehm, è un problema adesso per quanto riguarda gli agenti immobiliari? Eh, probabilmente per la categoria degli agenti immobiliari è un problema. Bisogna vedere poi nell'operato specifico se quello specifico agente immobiliare eh, va in tutte le trattative a prendere provvigione da un acquirente e provvigione dal venditore, anche perché ci sono casi in cui dove per chiudere una trattativa... Un attimino ti devi, ti devi svendere, c'è chi lo dice, c'è chi non lo ammette, ma è sicuramente così. Quindi ho sconto una provvigione per chiudere la trattativa, ho sconto una parte, eh, penso che sia capitata a tutti. Eh, noi di default partiamo con questo, con questo sistema che ha dato buoni frutti test tra virgolette senza impegni e senza investimenti nel 2018 adesso siamo attivi da un mese quindi penso che, che sicuramente faremo bene abbiamo un obiettivo importante entro il 2024 visto che prima parlavamo di dati vorremmo raggiungere lo 0.5% del market share in Italia che forse detto così sembra un numero piccolo ma stiamo parlando di 3.000 compravendite annuali eh, questo lo faremo sicuramente anche grazie al supporto della gente sul posto che, ripeto, è essenziale, oltre a quello che è il lavoro remoto e online e ibrido che viene fatto. Tornando invece alla domanda riguardo appunto la transazione completamente digitale, non ti sembra di favorire... E tagliare sempre fuori completamente l'agente immobiliare. Voglio ricordare che prima Gerardo ha detto una cosa molto interessante: che strano. Ti ha detto, strano, ti detto è... eh no, ah. <ride> ogni tanto. <ride> ti... <ride> no, eh, eh, ti ha detto, Andrea, tu a Cagliari hai un'agenzia tradizionale, però nel resto d'Italia. Diciamo, hai, stai sposando questa, questa filosofia, questo business, soprattutto anche col tuo socio no? che si occupa di questo. Sì. Che ha, in che... America Latina si dice bruciare le navi: no? Ha bruciato le navi, ah, sta sì, abbandonando. Il sì, sì. socio che saluto, sua... ovviamente si offende. Cioè un Michele Schirru sta sì, seguendo, sì, sì. quindi è un po' non dico incoerenza, però insomma, facci capire meglio. No? Quindi da un lato state favorendo la transazione digitale e dall'altro invece avete il modello tradizionale che state utilizzando classico a Cagliari: eh, esatto: eh, sono su più fronti. Se proprio così la vogliamo, la vogliamo vedere, naturalmente quelli che sono i miei collaboratori o affiliati delle altre agenzie sanno esattamente quello che, che stiamo facciamo. andando a fare anche con Sky Casa e loro saranno sicuramente i primi a beneficiare anche di questo perché sono già colleghi fidelizzati e professionali, quindi saranno loro i primi ad, ad operare anche col marchio Sky Casa, se non solo con quello. Ottimo, Gerardo. Ok, ho fatto una, una ricognizione e qui ci sono veramente un milione e mezzo di domande. Allora, specifichiamo subito. Allora, Sky Casa e dove.it sono due società di intermediazione immobiliare abilitate. Eh? Sì, assolutamente. Ok, quindi voi siete intermediari, non è che vi eh, ut utilizzate agenti terzi nascondendovi dietro, siamo cioè una piattaforma che diamo solo un servizio. Perfetto, quindi parliamo di agenzie immobiliari abilitate. Poi c'era un'altra domanda, uh, gli incarichi cioè, non sono in esclusiva nel caso di uh, Andrea di Casa, quindi Confermo. gli incarichi non sono no, in esclusiva? Non, esatto, non facciamo firmare incarichi. Ok, e tutto ciò che è diciamo, scambio documentale avviene a distanza con firma digitale. Digital. Ok. Nel caso invece di uh, dove? Incarichi in esclusiva? Preferiamo l'esclusiva, Ok. ma possiamo lavorare anche, anche non in esclusiva. Però preferite le ok? E la, diciamo così, la, la, il, il conferimento dell'incarico, come pure eventualmente eh, preliminari, proposte, eccetera, eccetera, eh, avviene a distanza? Abbiamo entrambe poi, le parti, abbiamo sia okay. la parte cartacea sia la parte digitale. Ok. Però tanto distanza, voi avete poi i presidi territoriali, quindi il cliente si reca fisicamente nel, nell'ufficio, nell'agenzia? Sì, la gente, la gente va. Okay. va dal, cioè, cioè il cliente intendevo, va dal vostro agente locale, no? Sì, la gente va dal cliente, okay. poi il cliente va dall'agente. Ok, esatto. quindi c'è comunque, comunque un contatto un rapporto, fisico. Un rapporto fisico. Qualificazione del cliente acquirente, un'altra domanda. Come qualificate il cliente acquirente? Se lo qualificate, eh, parti certo. pure, dove, dove poi Sky? ci sono servizi online che permettono di fare una revisione del cliente a livello... Um ha dei carichi penali, sì. ha delle, delle pratiche insolute sì però non so il cliente che, di, che vi chiama e dice ah buongiorno ho visto questo immobile no? uh -huh. per evitare diciamo, il fenomeno del, del turismo immobiliare è un cliente che in qualche modo è sottoposto a un mini interrogatorio cioè chissà in cosa cerchi, hai già visto casa hai già ottenuto una predelibera per il mutuo eh, per evitare di fare 100 visite sull'immobile? Sì, no, e anche no una risposta. Facendo la prima visita online sì. si va a conoscere un po' meglio la persona e c'è un mini screening fatto in maniera sempre eh, molto um, soft uh, okay. per qualificare il cliente. Ok. Andrea. Sì, il cliente è profilato, dobbiamo sicuramente cercare di capire. Profilato come? Profilato eh. mh, in base alle domande che, eh, okay. mh, che tu hai posto come intervista okay. all'acquirente cliente, eh, dobbiamo cercare e cerchiamo di capire se. Eh, quello in l'immobile che interessa a quel determinato acquirente e soprattutto se se lo può permettere. Se okay. così fosse, visita l'immobile. Perfetto. Altri due aspetti. Come eh, determinate il prezzo corretto di messa in vendita, se utilizzate un tool eh, o che cosa. E, e L'altro aspetto ecco, riguardava il processo di ehm, verifica eh, documentale dell'immobile, quindi verifica urbanistica, eccetera, eccetera, cose che vengono dagli agenti immobiliari virtuosi sono, sono eseguite quindi una verifica a monte ecco, dell'idoneità dell di quell'immobile a essere transato domani mattina um, Due punti, due risposte diverse uh, primo punto analisi e valutazione del, dell'immobile, usiamo un software che eh, mette in relazione valori OMI piuttosto che valori al metro quadro piuttosto che offerta presente nel nei uh, 250 metri quadri e un tool interno o esterno? Uh, per il momento un tool esterno non abbiamo okay. abbastanza data point per svilupparlo sono interno pop, cioè, pricing, pubblici, eh, agent pricing va bene, cioè ok, perfetto, mi hai <ride> risposto, ottimo e, e invece per quanto riguarda la conformità urbanistica catastale, okay. come aggiornavo prima uh, ogni immobile che noi acquisiamo viene rivisto e riguardato e viene rilasciato un documento controfirmata dal notaio okay. uh, sulla conformità tecnica e questo genera un costo per voi? Uh, questo genera un costo per noi che però ci... Okay. c'è un, un costo vostro che non viene ribaltato sul cliente assolutamente non viene ribaltato okay. sul cliente Quindi... ovviamente anche il notaio interesse a, a, a un, creare relazione a fare far cose certo, certo certo immagino che avete poi qualche notaio di, di riferimento in funzione anche delle zone dove dovrete sì. operare ok Andrea Sul prezzo sempre tool esterno sì. come, come precedente detto, eh, l'altra domanda faceva riferimento alla regolarità urbanistica, sì, esatto, okay. esatto. lì è il proprietario che eh, sa già dopo nostra telefonata che eh, deve identificare un suo tecnico di fiducia, che ci dovrà poi fornire una, appunto, una certificazione dove lui attesta che l'immobile è regolare, o è irregolare perché, in ogni caso il proprietario, il venditore, in questo caso eh, si obbliga ad adempiere, a regolarizzare questa mancanza entro la data del rogito. Ok, anche per quanto riguarda eventuali ipoteche o pregiudizievoli sull'immobile? Sì, sul immobile, sì, sì, i, sì sono entro, che... entro il compromesso di vendita, per quanto riguarda mh, ipoteche e quant'altro, se c'è una veranda chiusa, non sanata e quant'altro, okay. eh, si obbliga appunto a regolarizzarla entro il rogito. Okay. naturalmente l'acquirente è al corrente di ciò mm. e, um, un agente immobiliare che lavora con voi in esclusiva chiedono qui, non sono io a fare la domanda cattiva eh. la fa? Marco Caponi Marco, che salutiamo sì. no? una domanda a Paolo quindi quanto guadagna un agente immobiliare che lavora con dove.it in esclusiva? in base a quanto vende <ride> quindi un trattamento provvigionale ci sono varie opzioni, in base al profilo, profilo dell'agente immobiliare sì. si valuta un pacchetto sì. salariale. Ok, ok, immagino che ma poi comunque insomma eh, il modello anche si, si è sottoposto a, ad un'evoluzione costante, siete, mm, In che senso? Nel senso che magari siete partiti in questo modo qui e magari fra, fra sei mesi magari eh, troverete anche delle soluzioni che possono essere più eh, coinvolgenti, in 20, in 20, in 20 magari in certo, in certo più di evoluzioni, ok. okay. Quindi sul quanto dipende dalla, insomma, dalla capacità dell'agente dell immobiliare. Allora Paolo, eh, invece io ti chiedo, non c'è qua sui social la domanda, ma te la faccio io. <ride> allora, che servizi offrite agli agenti immobiliari? Qual è il plus oltre al fatto del marketing, quindi della lead generation, ma che altri servizi offrite agli agenti immobiliari? Beh, eh, quello che abbiamo visto anche come primo riscontro è un agente può fare due o tre valutazioni al giorno di presa mandato mh, con gli agenti con cui ci siamo interfacciati, eh, è una cosa che è già è un grande plus perché nell'agenzia normale questa è una cosa che non succede, in più abbiamo tutti dei software interni, quelli sviluppati da noi che... Eh, aiutano la gente, eh, l'agenda della gente a fare gli appuntamenti, a fare un gestionale. un gestionale interno nostro. Qualcuno eh. ha chiesto anche se utilizzate un MLS per caricare gli immobili. Uh, e condividerli. Abbiamo, abbiamo un gestionale interno nostro che viene gestito dal, dal content Back Office per, che serve per caricare gli immobili sui vari portali. Okay. Fate formazione? Facciamo quindi, formazione. Sì. Per che tipo di formazione? Uh, facciamo formazione su... Beh, base su come funzionano i processi all'interno di dove.it come vendere, su quali sono i punti, punti critici da toccare, quindi i migliori agenti si mettono insieme, creano esattamente un manuale commerciale che poi viene condiviso con... Uh, con gli, altri, con gli altri agenti sul territorio in base alle best practice, ovvero al, alle casistiche che funzionano di più. Mi, mi piace immaginare dove.it, corregimi se sbaglio, ho questa immagine, quest immagine eh, ha una sorta di broker digitale, no? un broker tradizionale che riunisce tanti agenti immobiliari uh -huh. sotto la propria azienda in agenzia eh, digitale, ma è anche però una sorta di via di mezzo tra anche un franchising e un broker, No. Corrigini se sbaglia. Mm, non proprio perché non proprio. una cosa che a cui teniamo è avere la gente di dove.it, dove la gente immobiliare è la faccia di dove.it, quindi davvero quando va dal cliente trasmetti i valori di dove.it, quindi deve essere formato in una certa maniera e deve essere... Quindi non ci saranno agenzie sul territorio con il marchio dove.it? Di... No. Assolutamente no, gli agenti immobiliari sono in strada? Ci sarà, no, ci sarà l'ufficio sul, sul territorio, ma non è un ufficio a vetrina. Non è un ufficio a vetrina, esatto. quindi l'ufficio comunque esisterà. C'è cioè una sede fisica in ogni città, Perfetto. quindi dove la persona che vuole comprare e vendere si può recare e, eh, e vedere l'ufficio. È previsto un rapporto di subordinazione o solo una collaborazione con partita IVA? Um, ag degli agenti sono subordinazioni subordinazione quindi, subordinazione, eh, sì. quindi assunti, sì. assunti regolarmente quindi con... il modello di base è partita IVA uh, in alcuni casi siamo in subordinazione in subordinazione state valutando noi in alcuni casi siamo di già uh, però sono casi eccessi di persone crescita eh, verticale quindi interna diciamo come integrazione a livello di agenti quindi pensate comunque di, di sdoppiare gli agenti esistenti oppure pensate di prendere dal mercato? pensiamo di prenderli dal mercato e di formarli, quindi eh, idealmente grossa crescita nei, nei, nei mesi a venire, quindi uno per l'apertura di nuova città eh, e due poi per tutta la parte di un agente più di 3-4 valutazioni al giorno non può fare. Quindi... Sono temi che si sovrappongono quelli che sono i franchising e, e, e i broker in questo senso, anche se la figura del broker in Italia non è proprio mm -hmm. così diffusa. Ecco perché ti ho fatto la domanda di prima. Andrea, passiamo sì. a te invece. Io so che eh, di fatto voi non collaborate per il momento con gli agenti immobiliari, non li avete un po' tagliati fuori per quanto riguarda la collaborazione. Perché? Perché questa, questa cosa, mannaggia, siamo nell'era della collaborazione, nel resto del mondo collaborano tutti con l'MLS e voi di fatto nulla. Ma guarda, allora, questo è il nostro stile lavorativo, tra l'altro anche chi oggi può collaborare non collabora. Quindi parlo di, di agenzie, eh, ci sono agenzie che lavorano solo per il loro e, e non collaborano con altre. Abbiamo deciso di lavorare in questo modo per risolvere, ripeto, un'esigenza specifica uh, al cliente, che è quella di non pagare provvigioni, non vincolarsi, tra l'altro lo paghiamo pure, quindi andiamo un attimino a... Um, a nascondere quello che è... però vi hanno contattato degli agenti immobiliari per, per collaborare, Dai, diciamo la verità, perché sennò sembra. Sì, sì, qualcuno ci ha contattato, non sono tantissimi. Eh, vedremo se approfondire il discorso. Probabilmente sì. Se ci saranno eh, le condizioni dove entrambi potremmo guadagnarci, perché in sostanza si lavora per quello. Perché non collaborare? Ecco però i margini a occhio e croce sono un po' risicati, quello che ti diceva prima Gerardo, quindi la scalabilità dov'è? Se poi un domani Assante, eh, sì. state analizzando la situazione, per il momento non c'è collaborazione con gli agenti immobiliari, ma un domani che insomma, eh, ci sarà questa collaborazione, eh, dove sono i margini? I margini attualmente non ci sono perché sono, come dici tu, sono risicati. Perché effettivamente quello che ci rimane in tasca è il 2% pulito di una transazione immobiliare. E' anche eh. vero che però tutto il processo che spiegava prima, Paolo, non lo fa. Non lo fate? No, no, non lo facciamo. La visita, la presa appuntamento. Quello non lo facciamo. Abbiamo una sede centrale che centralizza tutto quello che è il processo e lo digitalizza. Quindi andiamo sì ad avere dei costi inferiori. Uh, però avere costi inferiori, inferiori non vuol dire poi andare a spendere uh, oltre modo dove magari uh, si può ottenere il ricavo per altri investimenti che si vogliono e si intendono fare io voglio fare una, una domanda a Gerardo scusami perché no, te te, okay. Gerardo te perché voglio capire cosa ne pensi, nel senso che eh, queste, questo tipo di processi digitali, questi, queste tipologie, rischiano veramente di creare un terremoto nel settore oppure li vedi come fenomeni marginali? Guardando un po' anche quello che succede all'estero, come dicevamo prima. No, io, guardando già ai commenti qui, credo che <ride> voglio dire: terremoti e turbamenti stiano già insomma, stiamo venendo fuori. No, io come dicevo, come raccontavo prima, prima loro, eh, beh, siamo in un momento. Meraviglioso no? nel senso che eh, siamo in piena sperimentazione, ci stiamo avvicinando ad un cambio di, di, di modello dell'intermediazione e questi eh, sono grandi esperimenti, costosi investimenti, eh, costosi esperimenti se vogliamo, no? però in qualche modo. Eh, tracceranno un po' la direzione anche Purple Bricks è partito in un modo però poi si è dovuto un po' adeguare al mercato certo. perché si è accorta che le marginalità erano basse ha certo. dovuto fare degli, degli adeguamenti ecco. per cui insomma bisogna secondo me, non, guard non guardarli con ehm, eccessiva criticità perché poi voglio dire è chiaro che qui eh, gli... È, i vari agenti collegati cominciano a dire, ma la valutazione è a distanza, i tool non funzionano, quanto sono bravi questi, ma in realtà sappiamo bene che eh, oggi sono tanti gli agenti immobiliari che pur di prendere un incarico anche senza il tool lo prendono fuori prezzo. Quindi voglio dire il problema diciamo, che, che, che non si pone. C'è questa critica magari verso il nuovo che, che avanza, che dovremmo in realtà guardare con attenzione, con curiosità per capire dove, dove, ci poter, dove ci potranno Non era proprio... Ecco, eh, product placement. <ride> Quindi dove, ci, dove eh, ci porteranno. Quindi io eh, vedo un po' di, cri di criticità legate proprio al modello economico. Quindi o si scala tanto in velocità o altrimenti si rischia insomma, di, di tenere in piedi un, un sistema che, che, che, che paga poco. Eh, sullo zero al venditore e va in contrasto con un mio valore etico e personale che però non è, non è di mercato e credo che l'agente immobiliare oggi debba puntare molto sulla qualità eh, del servizio che l'elemento relazionale, negoziale, fisico eh, non possa essere eh, diciamo, messo nello, nello sgabuzzino e questo deve avere un valore economico però è una mia opinione personale e magari poi avranno ragione loro e quindi fra, fra un anno sarò qui a dire avevo torto ecco. Uh, per cui credo che dobbiamo guardare con, uh, con attenzione comunque e anche, se vogliamo, con ammirazione. Perché comunque oggi provare a cambiare le carte in tavola rischiando uh, reputazione anche su ciò che si è fatto, mettendo comunque a rischio anche dei capitali, insomma ci sia coraggio. Quindi l'ammirazione va uh, sicuramente a, questi, a queste due iniziative. Uh, Sicuramente faranno i conti eh, col mercato, guardiamole, guardiamole con, curiosità, con, con curiosità e magari dire, ci, ci, ci troveremo fra due anni a, a prendere il meglio di, di entrambe eh, e saranno diventate qualcos'altro. Ecco, abbiamo visto anche in passato altri esempi che hanno messo eh, diciamo hanno fatto fare brutti sogni agli agenti come onpal no? che era nata come il portale tra, tra privati poi dopo un anno e mezzo sono accorti insomma eh, sono diventati un'agenzia immobiliare chissà ancora cosa, cosa capiterà no? certo. in futuro quindi insomma eh, guardiamo che la curiosità poi è, è quella cosa che eh, ci consentirà anche di affrontare il mercato in modo un po' più eh, efficace ed efficiente rispetto ad una chiusura a prioristica che, che, che paga poco. Sono d'accordissimo, quindi siamo un po' alla finestra a vedere cosa succederà, e vi auguriamo un grande in bocca al lupo, volevo farvi un'altra domanda però. Allora, voi avete analizzato ovviamente il vostro mercato di riferimento prima di entrare appunto nello stesso mercato, eh, tutte e due non fate pagare la provvigione al venditore e nel tuo caso, Andrea, addirittura gli storni sì. di 1%, il venditore viene pagato. Sapete benissimo che ad esempio negli Stati Uniti invece succede il contrario, è l'acquirente che non paga la provvigione e in realtà di fatto il venditore paga... Eh, la provvigione anche per l'acquirente quindi il fatidico: eh, il famoso 3% anche viene pagato in Francia, anche, anche, in Francia, Francia, anche in Francia viene, Francia. viene pagato dal venditore il 6% no? quindi eh, si agevola quello che è l'acquisto da parte dell'acquirente perché non avete pensato a questo tipo di, di soluzione Paolo ah. ti faccio due domande <ride> Gerardo ti, ha aperto faccio, la bocca. ti faccio due domande uno hai mai vissuto in America? Ci vado spesso. Ok, io ho vissuto un periodo dove ti posso assicurare che la cultura è completamente diversa, no, certo, un primo, una prima differenza culturale. e due, um, chi è l'immobile fa il mercato, cosa vuol dire? Se io ti offro un, un bilocale a 200.000 euro in centro a San Babila, è difficile che tu mi dica no, non lo prendo, certo. quindi uno. e due, Giocando eh, sul non facendo pagare la commissione al, al venditore, si può anche giocare sul prezzo di guarda invece di pagarmi eh, l'X% sulla, sulla commissione, prendiamo questo qua, abbassia, mettiamolo nel prezzo. Di conseguenza il compratore in realtà ha un valore eh, aggiunto che non, magari a prima vista non si vede, ma il fatto di poter abbassare di un 3% il, il valore di un immobile. Però, scusami, di là non sono degli sproveduti, eh? se non fanno pagare la provvisione all'acquirente, insomma, perché secondo te? Perché l'immobile fa il mercato. Mm. E quindi in questo senso riescono comunque a far pagare il venditore tranquillamente? Che, perché, su, se tu, perché se tu hai un immobile a prezzo in centro, in centro a Milano, tu hai fatto il lavoro di ricerca dell'immobile per l'acquirente e di conseguenza è giusto che l'acquirente non, non avendo speso il suo tempo a andare in giro, piuttosto a fare marketing online o piuttosto a fare i tram, che arriva con l'immobile pronto, paghi, paghi la commissione paghi commissione, non mi hai convinto. Aiuta a fare magazzino, fai magazzino prima, cioè tu eh, la parte dell'acquisizione la bypassi, lavorando sulla, facendo sulla leve economica, eh, e dici zero, o addirittura zero, e ti pago anche in caso di, di, di vendita, acquisisci più velocemente. Come fai a vendere un produzione. prodotto che non hai... Certo, no, no, ma questo sicuramente, ma non riesco a capire perché, dall'altra parte invece, anche di là hanno il prodotto no? in questo senso. Quindi, sì, però parliamo però la di, è? Parliamo è, di una, un modello... è solo una differenza culturale, come no, prima. no, è digitale no, contro dico. analogico. No, no esatto, io dico bravissimo, lì è la differenza digitale. In perché... Francia, che è Europa, no, paga il venditore. Sì. No? Ok, ma la questione è proprio questa: il divario qui non è eh, sui mercati, ma è sulla metodologia, cioè qui stiamo parlando di un processo digitale che ha una sua scalabilità, speriamo. Mm. E invece noi ci, ci rapportiamo ad un modello tradizionale, analogico, col, con lo stivale a terra. Okay? E quindi, Beh, tra l'altro i mobiliari non collaborano, questo può essere anche un, certo, certo. un elemento in più certo. a, da valorare la tesi di Paolo. in questo Sì, è sì, sì. una riflessione suo, che no? si può fare. Questo. Beh sì, è venuto fuori più volte oggi, no? ognuno poi pensa al proprio orticello, una mentalità feudale da questo punto di vista, quindi ti do ragione effettivamente hanno un'altra cultura, un altro modo di operare sul mercato, quindi assolutamente sì Gerardo sì, no, volevo fare una domanda invece proprio sulla um, uh, più, più um, uh, a Paolo perché? Perché Andrea di fatto più che investitori benché, voglio dire se si palesino lui è pronto a ricevere, ma tu stai lavorando su, su cercare clienti no? e qui arrivi già da un'attività però tu arrivi insomma dalla, ehm, da internet, dal digitale e, e hai coinvolto, eh, bravo, perché in Italia sei meglio di me che raccogliere eh, capitale sulle start-up si fa fatica un imprenditore di cui non svegliamo il nome però arriva dall'imprenditoria internet, ok? Esatto. Perfetto, quindi arriva dal mondo digitale e, ehm, Come l'hai convinto? Avendo un piano ben chiaro avendo un modello ben strutturato e portando comunque dei numeri okay. se guardi noi siamo partiti a gennaio e adesso siamo operativi su Milano, Monza, Torino, Genova in quattro mesi, apriamo Bologna e Roma negli prossimi 3-4, di conseguenza cresciamo molto in fretta, eh, acquisiamo molto in fretta, vendiamo ne abbiamo fatte di vendite anche, anche a nostra volta molto in fretta di conseguenza il modello funziona, okay. di conseguenza ha senso a mettere... Eh, Okay, Ed chiaro, è scalabile, cioè chiaro. la cosa fondamentale è che il modello è scalabile, perché quando, tutto, quando hai la tecnologia centralizzata, hai il centro centralizzato, hai il marketing centralizzato e sul territorio ti rimane la forza vendite, capisci che io voglio aprire il marketing a Roma con un tasto lo apro, lo voglio aprire a Bologna con un tasto lo apro, mi serve solo trovare la persona giusta sul, sul certo. territorio. C'era un manager di una delle prime aziende immobiliari italiane. Eh, che diceva che al mondo ci sono più soldi che idee, no? e in Italia abbiamo diversi eh, imprenditori eh, giovani con delle idee che stanno portando avanti da anni, hanno costruito delle aziende eh, che stanno in piedi, ma hanno difficoltà a, a accedere proprio a questo marketplace di capitale. Eh, di contro vedo che arrivi tu che non arrivi dall'immobiliare ma hai un'altra esperienza, eh, abbiamo visto il caso di Casavo, no? che eh, non è che arrivano dall'immobiliare, anche loro arrivano da... e hanno comunque raccolto, raccolto parecchio. Società come Ompal arrivano da una cultura finanziaria e hanno raccolto parecchio. Allora, eh, quanto costa, anzi quanto conta eh, la, la, la relazione ad un certo livello, voglio dire, perché è chiaro che bisogna essere... Introdotti anche in certi ambienti, suppongo, no, per riuscire a ottenere capitale, non basta andare a bussare alle porte di, di due venture capital. Quindi, qual è il consiglio che tu daresti a questi giovani imprenditori che magari hanno aziende che già stanno in piedi, ma magari non riescono a trovare capitali per internazionalizzare o per dare quel boost per affermarsi eh, definitivamente? Bisogna costruire il proprio network, quindi bisogna creare le relazioni mantenere le relazioni e mh, far crescere queste relazioni ci Ovviamente. sono dei contenitori in Italia che secondo te possono aiutare, non so, gli incubatori universitari mm. eh, oppure non so delle, delle, eh, degli ambienti mh, non ti parlo di banche ma magari non so c'è cioè, un contenitore associativo dove chi vuole investire in start up eh, si confronta tre volte al mese davanti a un caffè non so quello che conta per me è la formazione che c'è stata prima, uh, se c'è una formazione universitaria di un certo tipo, con uh, un certo modo di pensare e di fare, ovviamente questo background facilita, uh, sì, facilita poi l'introluzione a certi ambienti, esatto. anche, certo. Diego cosa ne pensi? A, eh, a riguardo io penso che insomma io e te non, non becchiamo una lira, un euro no, da nessuno, tu, tu hai fatto il grano esatto da solo eh, sì, sì, sì, ovviamente vero, certo, ovviamente, ma io e te certo. sono due disperati sì, eh, sì, sì, non sì. ci crede nessuno in quello che facciamo, vabbè. Ma tu sei partito da un garage anche tu, eh? Sì, sì. eh allora vedi? dalla cantina, dalla cantina, dalla cantina esatto. esatto. no, eh, eh, a parte le battute stavo leggendo una, cosa, una domanda eh, da pubblico da remoto che diceva appunto forse era ferita da Andrea, ma così facendo non rischiate di essere scavalcati dall'acquirente? Un po' era quello che dicevamo anche fuori onda, no? Ma probabile, sul numero l'abbiamo messo in conto, eh, come anche ti dicevo fuori onda esistono comunque i fogli visita che noi abbiamo ben gestiti e archiviati, quindi sì e potrebbero scavalcare. nel vostro caso il foglio visita? Cioè il foglio visita quando lo fate firmare a distanza? Appena diamo il, i dati, appena comunichiamo dove è situato l'immobile. E viene firmato senza resistenza? Eh certo, sì. Okay. sì. Viene firmato come, scusami? Viene digitalmente? firmato digitalmente, okay, lo fir digitalmente, lo firmano entrambe le parti, sia il proprietario che l'acquirente. Ok, perfetto. E se c'è una sorta di che prestanome? Se c'è una sorta di prestanome, sono... allora lì... C'è il... la malafede lì? C'è proprio la malafede, ma c'è anche la malafede del proprietario che... È un, un rischio che avete calcolato. il rischio, sì, sì. sì. Minimo c'è, però siamo disposti a correre. Okay. contate di rischio? essere disintermediati anche voi di eh. dove? Mm, potrebbe esserci il rischio sì, okay. ok va bene ok, abbiamo altre domande ah, Stefano Oriente chiede eh, a Paolo di spiegare meglio cosa significa clicchi un tasto a Milano e, e apri insomma il mercato il di Roma, no? clicchi Roma e apri il mercato marketing sito. online lo sì? fai dal computer quindi eh, fare google fare facebook e fare piuttosto display non so mh, che tipo di marketing vuoi fare quello lo fai facendo una campagna programmata su un certo tipo di geografia quindi quello quando dico schiaccio un tasto vuol dire che si tu hai la campagna sai come fare internet come, e sai come fare marketing online schiacciando un tasso per qualsiasi città okay. del mondo è, è una domanda che so che fai, farei fatica a rispondermi mi Sbieta Scena un po' il segreto di questo marketing la lead generation, se, mm. se puoi, qualcosa in più. Devi sapere, ehm, devi aver ben chiaro, uno, uh, qual è il costo per lead, quindi quanto vuoi pagare la lead uh, del venditore, due, devi aver ben chiaro quanto è il tuo ricavo dal cui derivi, derivi il, costo, il costo per, per lead, uh, devi essere in grado di fare dei tracciamenti uh, delle tue lead, quindi da dove arrivano, chi converte meglio, come converte, come faccio a convertirla meglio, dai diversi canali, Display, Google Display, Google IP, Facebook, piuttosto che Instagram, uh, piuttosto che social, Quante piuttosto che Quante persone specializzate avete che curano? Due persone. Due persone. Focalizzato su quello. E quindi torniamo un po' al discorso di prima: che voi analizzando quello che è il mercato e soprattutto l'operatività degli agenti immobiliari su territorio, avete capito che c'è una mancanza di processo nel metodo dell'agente immobiliare, che no, magari non ha neanche le risorse per prendere due esatto, persone specializzate. E metterle a fare solo questa tipologia di lavoro. esattamente In azienda quanti siete adesso? 24. 24. Con piani di crescere di inserirne ancora 12, 14, nei prossimi sei mesi. Esatto. E però insomma abbiamo fatto anche un assist a chi ci sta guardando. Assolutamente, mandate, mandate il curriculum se volete, recruiting, Eh Ok, quindi questo è molto importante. Gerardo? Sì, guarda, volevo chiudere con questa domanda, riflessione che ripropone in modo un pochettino più amara, Giovanni, Giovanni eh, Elias, che, che, che salutiamo. No? Eh, la leva del prezzo è importante per il successo del vostro modello, ma domani che dovesse arrivare l'operatore ancora più grande e che magari eh, andrà sul mercato dicendo 0 al venditore e 0,5 all'acquirente, che succede? Si riduce tutto questo? Magari saremo noi. Certo, si riduce a dare un servizio di qualità con un certo tipo di, uh, di servizio, quindi si, si è in grado di mantenere la qualità, uh, la relazione, mh, la sicurezza uh, nella transazione e arriva un player che è in grado di farlo allo 0%, allo 0,1%, allora probabilmente quel player vincerà sugli altri player, cioè, si scherzava la, domanda, prima, ah, sì. la domanda è, sarà veramente in grado di farlo? Eh, certo, di certo sì, sì. si scherzava a tavola prima, dicevano, domani Vodafone arriva e dice, vendi la, la tua casa al costo di un sms, ecco. <ride> per esempio. No? Per esempio. Beh, però ci quindi... ha svelato un po', adesso non voglio sì. dire cose strane, ma ci ha svelato un po', una piccola strategia, una piccola parte della vostra strategia, cioè, nel senso che sfruttando no, quelle che sono… non mi, non no, mi spingerei così no, lontano, no, non, no, non volete sfruttare no. economie di scala, ridurre no, i costi ass beh, e aumentare il numero delle transazioni, quello è eh, parte del nostro modello, e quindi poi in ogni cioè, caso si andrà, avere... si andrà a diminuire anche la, la, la provvigione che devono pagare anche gli acquirenti, no? Da capire da qui a X anni quanto scalabile e quanto uh, si, può, si può aumentare. Il ragionamento che ha fatto Amazon ha sempre caricato zero, poi ha caricato di più. Ok, senti c'è qua un Andrea Buschini che salutiamo, che è sempre ironico, sembra una trasmissione sì. di recruiting. Eh, però come dico sempre basta un clic e si può disconnettere. Sì, sì. Eh, siamo antipatici, eh, lo dico con simpatia eh, invece Andrea. Invece Noi siamo da questo punto di vista, vogliamo far conoscere agli agenti immobiliari quello che di nuovo c'è sul mercato ed è stata una puntata veramente molto interessante. Vi faccio anche i complimenti per tutti e due i progetti perché sono tutti e due davvero Grazie. Molto, Grazie. molto molto interessanti e soprattutto intelligenti, vero Gerardo? Sì, credi, sì, comunque nuove, nuove, nuovi, nuove cose che arrivano. Quindi... Piuttosto che vedere delle considerazioni vecchie, e eh, qua lancio una frecciata da Andrea, almeno qua eh. abbiamo qualcosa di nuovo. Grazie, grazie grazie per essere voi. venuti. Gerardo, hai altre sì. domande? O? No, direi che possiamo andare in chiusura anche data, data l'ora. Allora io colgo l'occasione innanzitutto per eh, ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso e voglio ringraziare i nostri ospiti. Io ringrazio in particolare Andrea Nedda, CEO e founder di skycasa.it. Grazie, grazie per a voi. essere stato con noi. Grazie a voi da parte mia invece ringrazio Paolo Facchetti co-founder e amministratore delegato di dove.it, grazie per essere grazie stato a voi buone. Gerardo, prossima puntata, di cosa parliamo? prossima puntata di cosa pu è in preparazione sarà luglio sarà luglio che ci prendiamo qualche settimana di, di stacco ma ritorneremo in modo prepotente novità a immagino, sì, come sì, quella sì, di oggi quella di oggi ha avuto un successo guarda possiamo dire che parte della prossima puntata tornerà ancora una volta sul tema delle locazioni brevi con un uh, soggetto importante poi ci, ci attaccheremo diciamo insomma con progetto importante molto, mi ero molto dimenticato capitalizzato delle, molto capitalizzato mi ero dimenticato delle delle ci sono sempre ci sono sempre sì, sì, sì. e poi ci attaccheremo sicuramente qualcos'altro stiamo su cui stiamo ragionando quindi abbiate fiducia che arriviamo anche a luglio grazie gerardo un t-shirt grazie mille per la puntata ciao a tutti ci vediamo alla prossima